Ora vediamo come creare dei coupon. Innanzitutto andiamo in configurazione del negozio, nella tab esposizione, e qui possiamo abilitare o disabilitare l'utilizzo dei coupon. Possiamo dare una durata predefinita al coupon, un mese, un giorno, una settimana e così via. E qui possiamo indicare lo stato dell'ordine per la cancellazione di un coupon regalo. In questo caso ho inserito accettato. Dice coupon regalo perché abbiamo due tipi di coupon che possiamo creare. Andiamo a vedere come. Andiamo in ordine clienti, coupon. Per creare un nuovo coupon clicchiamo su nuovo. Qui diamo il nome del coupon. Ad esempio mese, novembre. Lo pubblichiamo e gli diamo un valore. Un valore che può essere in percentuale oppure totale, in percentuale in questo caso sarà il 10% del totale dell'ordine. Se clicco su totale saranno 10 euro che verranno scalati dal totale dell'ordine. Dopodiché gli indico il tipo di coupon. Abbiamo due tipi di coupon. Il coupon permanente, che può essere riutilizzato più volte, in un lasso di tempo che indichiamo qui oppure il coupon regalo, che può essere utilizzato una sola volta. Qui volendo possiamo indicare il totale minimo dell'ordine per poter utilizzare questo coupon e possiamo dare un inizio di validità del coupon e una scadenza del coupon. Clicco su Salva e chiudi e qui possiamo vedere se il coupon è stato già utilizzato oppure no. Adesso proviamo ad effettuare un ordine. Inserisco un prodotto nel carrello, mi registro, scelgo pagamento alla consegna e inserisco il codice coupon che abbiamo detto essere mese novembre. Salvo ed ecco che qui mi ho subito inserito lo sconto del 10% e questo è il totale dell'ordine. Continuo confermo l'ordine e ora se vado dal lato amministratore e aggiorno posso vedere che adesso il coupon risulta già utilizzato essendo un coupon regalo non potrà essere utilizzato nuovamente infatti se io provo ad effettuare un nuovo ordine Inserendo lo stesso codice coupon, mi dice codice del coupon non valido. Se invece fosse stato un coupon permanente, allora l'avrei potuto utilizzare tutte le volte che si effettua un ordine.